Mamma mia come sono malata mamma mia Non respiro Sono tutta influenzata Vanessa la la la. La la la. Sì mamma Vanessa sto malissimo Mi sento calda ho mal di gola Ho bisogno di un dottore Vanessa aiutami chiama il dottore Mamma mi dispiace Non avevo capito vado a prendere subito il telefono Grazie Vanessa Sì ti prego mi ricordo che avevamo il numero di, di telefono di quella dottoressa bravissima Che aveva curato anche te quando stavi male Ti <coughs> ricordi? La dottoressa... Come si chiamava? La dottoressa? Ah, sì, la dottoressa Anastasia Quella bravissima Sì, sì, brava, brava Proprio lei Guarda, sul telefono che c'è in cucina Dovrebbe esserci il suo numero di telefono Vai a prendere il telefono, amore, vai Ok, mamma, vado subito grazie amore grazie mille <coughs> allora vado sul telefono il numero era ah sì sì secondo telefono vedo chi è. Sì, si pronto salve sono Vanessa si sì. guardi oggi mia mamma sta male può venire per favore ok arrivo subito Va bene, grazie, ci sentiamo dopo. Ciao, ciao. Ecco, devo andare. Oh, meno male, cosa ha detto? Che viene? Ha detto che vieni, sì, sì. Eh, bene, bene. Allora, niente, aspettiamo che venga e vediamo cosa mi dice. Secondo me ho anche la febbre alta. Mamma, ma da quando ti senti male? Eh, da ieri. Ieri però non ero proprio così oggi mm. sono proprio... Carriata. È vero? Vado ad aprire? Sì, ho sentito suonare. Salve, buongiorno Buongiorno Guarda, mia mamma è lì Buonasera, dottoressa La ringrazio tantissimo per essere venuta Sto male, dottoressa Sto tanto male Lei come sta? Bene Sta bene? Sì. Oh, meno male, almeno lei Che facciamo? Ci guardiamo in faccia? Allora Cosa vuoi fare? Ah, oh, dottoressa faccia lei, io non lo so, mi dica lei. Puntura? Partiamo con una puntura. <ride> Grazie dottoressa. Che, che puntura mi ha fatto? Mi addormento adesso? Ah! Mi ha preso il sangue per vedere se ho il sangue buono? questo è sì. il polsino ah. con il mascello quando abbiamo finito tutto va bene adesso, la ah, bene. adesso prendiamo il capo cosa allora. facciamo con la forbice? Ma... cos'è? Ah, di capelli ma lei fa l'estetista o fa la dottoressa? Ah, la dottoressa va bene dottoressa però io mi sento male la tosse ho freddo la mi la fa male la testa un'altra corte ci ha preso ah. no, io mi delti la vampina <ride> eh. ma cosa c'entra il dente che dottoressa ma lei è una dottoressa un po' strana eh uh -huh. ah, sì. non mi chiamo non mi chiamo? Romina Tu lo per me è un alieno. Vai. Vanessa. Oh, Vanessa. Ancora. Ha chiuso con le dita. Le non è vero le lavo è qui su pulito ah ma guardi che era pulito anche questo eh io mi lavo sono un po' malata però magari ho tanto tanto catarro e ho fatto del cerume sì può essere ah proprio dalla scatola me le dà mi, mi, amma, mi ammazzo di pastiglie poi mi fa l'esame dei capelli Ah, è già ora di toglierlo? si sì. mi ha misurato la pressione? si adesso mi ancora è un po' maldestra eh? tanto sciroppo mi sto intossicando di medicine questi anni no, io mi si, stagia, si, stagia, si una... svalvola no, ma... è venuta la volta. eh volta lo so no, no, infatti stavo giusto dicendo quello eh Vanessa te la ricordi Vanessa che l'avevi curata eh, adesso io mi chiamo Romina sì. vediamo che dice il bimbo giallo azzurro sei un pochino più meglio vediamo ancora Sono azzurro e blu sono guarita? Sì. Per forza. Mi ha messo in bocca 15 pastiglie e due bottiglie di sciroppo. Se non guarisco adesso, non guarisco più. Dov'è il cuore? Cuore, si, sì. <ride> dottoressa! Ma se non lo sa, lei, dov'è il cuore? Qua! Ah! <ride> mi viene voglia di andare a ballare! Come va il cuore? batte no come no se non batte sono morta dottoressa batte. ah bene ah mi lave i denti no. che va bene qui c'è la fragola hai visto Vanessa mi lave i denti la dottoressa ah dottoressa mi scusi <ride> ho un seno qua una tetta me l'ha uccisa <ride> la lavi, metti alla fine allora. no? okay, che cosa? Dove sì? cosa faccio? così non così ah. no, sicura? Ah. no perché ormai le pastiglie me le ha date così dalla, dalla, dalla scatola ok tagliamo tagliamo il dentifricio deve essere proprio fresco fresco questo dentifricio eh. secondo me ce l'ha da sei anni la tagliamo <ride> dottoressa perché ride? Lei ha bevuto prima di venire qua? Mi fa male. No, oh, ma è morbido, eh! Oh! È morbidissimo! Dottoressa! Non si deve lavare con il mio stesso spazzolino! Lo sa, non è igienico! Ma direi che i denti adesso chiamo il dentista adesso? per farmegliare rovinati! Adesso! quella roba cosa? cosa il tampone, il tampone eh? no ma io sto bene no ma aspetti dottoressa dottoressa perché mi deve fare il tampone eh. Eh. Per, vedere se eh. positiva. per vedere se sono positiva ma perché ho chiamato la dottoressa Dottoressa calma La vedo troppo agitata con questo bastoncino Ma poi mi dica una cosa dottoressa Ma lei ha se già apri. Aspetti eh. Ma lei l'ha già fatto un tampone Sono negativa Ma <ride> se l'ha fatto lei il tampone? Eh no. E chi ha fatto? Una mia amica Nostra sua amica Dio ma Dio non vorrei, fa fare? non vorrei Non vorrei sapere mi... chi è la sua amica Come prima cosa bisogna fare Dottoressa Asco Aspetta e la vedo un po' confusa questa Prima dottoressa Prima mi ha bisogno di questo No, allora dottoressa lei non è capace ah. a fare il tampone No Allora Dottoressa faccia piano eh Finita. Che il naso è delicato oh. Aiuto Ok oh. allora. Peccio Normale allora. Fatto? Sì Bene Adesso lo mettiamo qua dentro Ah dottoressa Mi ha fatto il tampone benissimo Mi ah, la sì. tutti gli occhi È proprio brava allora a fare il tampone Avevo capito che non l'aveva mai fatto Ma invece si sì. Adesso lo devi mettere qua dentro Devi girare Girare, girare, girare, girare schiacciare, schiacciare, schiacciare, schiacciare Girare Sei sta ormettando Adesso dottoressa lascialo qua prenda quell'altro cosino ma è facile da aprire dottoressa ma allora lei che gliela aperti tutti i tamponi che ha fatto fino ad ah, oggi okay. l'hai estratto? Sì, ecco ok allora oh. allora adesso schiacciamo bene bene qua questo lo mettiamo qui tutte gocce lo mette? qui è? Eh? sì tutte sì sì ma qui è? Eh? Dai! tutte sì sì com'è? pesce? Okay. ok adesso secondo me ma lei mi deve dire se è vero o no bisogna lasciarlo qua e aspettare che agisce è vero dottoressa? intanto prendiamo un pochino io guardo No, io non ho sonno, io volevo chiacchierare un po' con lei, dottoressa, dottoressa, ah. chiacchieriamo, venga qua vicino a me, mi racconti un po'. Allora, dottoressa, io oggi sono rimasta a casa e ho fatto le pulizie di casa. Eh sì. Anzi no, apri gli occhi. Guardi che se me lo ficchio un occhio okay. non ci vedo più niente. Ok, grazie. Sì, se le viene in mente qualcosa, veramente me lo dica, eh! Ma secondo lei, dottoressa? E, to, e venga qui che tanto è presto. Sì. Ma secondo lei, eh? come sto? Alla fine, come sto? Lei mi ha visitata. Beh, bene. Sto abbastanza bene? Sì. Posso tornare al lavoro? Sì, allora, allora qui, qui, qui, qui. Ah, qui c'è vero. C'è un puntino marrone. Ecco. Ma lei è un dentista? Sì. Ah, dottoressa è fa dentista. Sì, Cosa ha fatto? Nani. Un'altra pastiglia? Madonna. Oh, no, no. Dormirò allora, per sei giorni dopo tutto questo. Stai... E lasciarli in bocca. ancora devo la un eh? uh -huh. Così. Così? È positivo. Posso toglierli? No. Oh, no. Tic tac. Tic tac, tic tac. Eh, adesso basta. Ma madonna. prima bevi e la prendi, adesso ok. Mentre lei, dottoressa, ascolti, basta pastiglie perché se no domani non mi sveglio più. Lei cosa ha fatto oggi? Allora, oggi intanto sì. io mi sono alzata per fare colazione. Si, sì. poi mi sono messa un vestitino delle eh. le eh. con i tacchi. Wow, portata! Ma sono truccata, eh, è strano. Poi sono andata a ballare con il mio fidanzato mi ha aspettato lì intanto oh, tu appena... hai ballato e lui ti ha aspettato in macchina sì. e anche e, anche, e anche cucinato qualcosa lui? si sì, e c'erano i papagetti lì dentro dentro la discoteca? si sì. e tu con chi hai ballato? se lui ti ha aspettato fuori. c'erano anche le mie amiche ah ecco però io vado con lui con chi? con, con il tuo fidanzato ah. e come si? ma c'erano che... anche tanti maschi tanti maschi? Ma come erano carini? Sì. Sì? Ma gliel'hai detto al tuo fidanzato che erano carini? Poi c'era una bimba piccolina con la mamma. In discoteca. papà, sì. Veramente? E tu gli hai fatto le coccole? Non sei più carina. L'hai curata? E come sì, si la... chiamava? L'ho preso anche un braccio. E come si chiamava? Olivietta. Olivietta. Lo sa dottoressa che noi abbiamo una cricetina che si chiama Olivia? Poi la prossima volta quando ritornerà gliela facciamo vedere. Va bene? so che Sì? L'ha vista? Sì. L'ha già vista? Sì, ho visto i nostri video io. Ah, lei vede i nostri sì, video, dottoressa. Vedete. Quindi si è vista anche lei nel video sì. dell'altra volta quando è venuta a curare Vanessa, vero? Sì. Ah! È pronto il tampone, dottoressa? Che dice? Secondo me è ancora presto, eh? Comunque io penso di essere negativa, vero dottoressa? Sono negativa. negativa Meno male dottoressa, meno male Sono negativa, così posso andare a lavorare finalmente Arrivi un attimo Dove va dottoressa? Um, adesso devo qui vi i nomi Allora Romina Olivia E Vanessa Ah mi chiamo anche Olivia adesso? No, anche i vostri etichetta. Ah, no. tutti quelli della famiglia! Sì, adesso scrivo anche quelle che ho curato, perché adesso io adesso devo dare dalla mia dottoressa che devo dormire da lei, allora non posso più dormere con me. Ah, lei dorme da, da, la la dottoressa, da una dottoressa. Sì. Ah. È una sua amica. Sì. Si chiama allora, ve lo primo. Allora, come fate a nominare voi? Giulia. Quale Giulia? Ok. Ve lo qui. girare bene ok lo sapevo <ride> va bene dottoressa stasera va a dormire dalla sua amica e mangiate insieme quindi si facciamo un pigiama a patti ci sono tanti amici loro sono già lì allora io sto facendo ritardo devo subito ritirare ah è ritardo mm. dottoressa ritiri tutto il mio tampone è sempre negativo Sì, benissimo la che me la regalo grazie io, ok lì. grazie c'è sul suo indirizzo sì. se mi dimentico il suo numero lo trovo sulla penna vero Va bene, gentilissima eh dottoressa, grazie per essere venuta tempestivamente appena Vanessa l'ha chiamata Vanessa okay. brava che l'aiuti Quando, quando arriva anch'io ci mettiamo il pigiamino e poi che il in pigiama Che bello, che pigiamino usa stasera dottoressa? Io? Sì Quello di, di Lelybug Quello di Sì, Tutte le femmine di Lelybug tutti i macchi di Super Superman sì. Oh, ma che bello! Quindi chi è... è Superman? Superman? Non sai chi è Superman? È un supereroe. Quindi avete ah, quindi avete una passione per le debug? nonostante la sua età, che ormai è grande, le piace ancora le debug? bug sono le due e mezza, le Allora ci vediamo. In... Vediamo domani. No, vabbè, se sto bene non la chiamo, la chiamo solo quando sto male, va bene dotto? Sì. Eh? Sì. Do Ci vediamo domani che usciamo insieme. Ah, vuoi uscire con me? Sì. Oh, andiamo a un aperitivo? Sì. Domani oh. devo dormire con loro, ma gli dico che voglio dormire oggi con voi. Ah, vuol dormire da noi? Sì. Quindi le preparo il letto dopo? Sì. Ah. Oh. Va bene, mi devo essere dalle di bacche? Eh? Sì Ma secondo me, secondo lei andiamo visto... insieme, tutti insieme, sei in mezzo, noi vicino a te Va bene, ma secondo lei, visto che insomma sono stata male, adesso lei mi ha visitata Sto meglio? Posso, sì. posso dormire con voi? Sì Oh, quindi sono guarita? Sì Beh, poi mi ha dato un sacco di pastiglie, me le ha buttate in bocca direttamente dalla scatola Sì, insomma. però adesso che c'è la ritarda Ha ragione alle sono... è... è venuta la sua amica a prenderla, dottoressa La saluto allora, eh Ciao, grazie. Ciao, ciao, ciao. La compagni tu? Sì. Un attimo, un attimo, dottoressa. Vuole dire insieme a noi che se il video ci è piaciuto... Ok, lo dico tutto io. Se il video vi è piaciuto... Iscrivetevi al canale. Allora, attivate la campanella e lasciate un bel pollicello su. Ciao. E quale hashtag mettiamo oggi? Dottoressa Anastasia? Bu... Sì. Hashtag Dottoressa Anastasia. Anastasia. Ciao. Ciao. Ciao, dottoressa. Ciao, grazie. Ciao, in ritardo ciao. Bye bye. ciao ciao ciao oh vale ma quanto è folle questa dottoressa ho sentito ciao è matta eh come stai ciao allora ragazzi eh, sì, sì. Eh, ciao devo andare a mangiare dottoressa è tornata la do... sta andando a casa nostra allora, ragazzi, al prossimo video ho la dottoressa in casa ciao